F1, GP d'Ungheria, doppietta Ferrari con Vettel e Raikkonen. F1, GP d'Ungheria, doppietta Ferrari con Vettel e Raikkonen. Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria. Sebastian Vettel ha vinto la gara all'Ungaro vicino a Budapest, precedendo la rossa del compagno di scuderia Kimi Raikkonen. In terza posizione la Mercedes Valtteri Bottas davanti all'altra stella d'argento di Lewis Hamilton. Quinta posizione nel Gran Premio d'Ungheria per la Red Bull di Max Verstappen davanti alla McLaren di Fernando Alonso e alla Toro Rosso di Carlos Sainz. Ottava pozione per la Forza India di Sergio Perez che ha preceduto il compagno di scuderia Esteban Ocon. Chiude la top 10 la McLaren di Stoffel Van Dorn. Sono commosso, sono molto felice, questa è la Ferrari che voglio. Tra bracci e strette di mano al box Ferrari, il presidente del cavallino rampante, Sergio Marchionne, esprime tutta la sua gioia per la doppietta della scuderia di Maranello nel Gran Premio d'Ungheria.